Il calcio è un componente fondamentale della nostra dieta. Sappiamo che possiamo trovarlo in abbondanti quantità in latte e formaggi, ma ci sono altri alimenti dove possiamo trovarlo in quantità adeguate. Vediamo dove. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscorano Maderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Oggi parliamo di calcio, un minerale molto importante nel nostro organismo. Le sue funzioni sono varie, eh, ad esempio è un componente fondamentale a livello strutturale di ossa e di denti, eh, ma ha anche altre funzioni, ad esempio è implicato nella contrazione muscolare, oppure nel rilascio dei neurotrasmettitori, quindi importante per la trasmissione dell'impulso nervoso. La riserva fondamentale di calcio per l'organismo è rappresentata dalle ossa e quindi è importante avere un ricambio costante di calcio per non logorare le ossa. Va detto che la sola assunzione di calcio potrebbe non essere sufficiente per le nostre necessità perché l'assimilazione di questo minerale a livello intestinale è regolata dalla vitamina D e dal paratormone. Ecco perché spesso si preferisce dare, oltre un integratore di calcio, anche un integratore di vitamina D. In ogni caso è importante avere la giusta quantità di calcio all'interno della nostra alimentazione. Due precisazioni riguardo la scelta degli alimenti che metterò in questa classifica. Um, prima di tutto non parlerò di latticini, questo perché beh, fondamentalmente tutti quanti sappiamo che latte e formaggi contengono calcio. Inoltre molto spesso questi prodotti sono molto ricchi anche di grassi, soprattutto grassi saturi e di eh, sale, quindi potrebbero non essere indicati per tutti, soprattutto in quantità abbondanti. La seconda precisazione riguarda invece la facilità di trovare gli alimenti all'interno dei supermercati e delle tavole di ciascuno di noi. Eh, non, non metterò ad esempio i lattarini che sono dei piccoli pesci d'acqua dolce, spesso mangiati fritti a ristorante. Eh, è una cosa molto difficile da trovare nelle tavole a meno che non ci sia un'occasione speciale. È più facile trovarlo durante la mangiata di un fritto di pesce a ristorante, appunto. L'altra cosa che eliminerò sono le spezie, non perché le spezie non contengano calcio anzi, contengono parecchio, soprattutto la salvia e il pepe nero hanno tantissimo calcio però se ne usano in quantità molto piccole e non hanno questo grande apporto alla fine durante eh, la giornata. La fonte dei miei dati è il sito alimentinutrizione.it che è gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Eh, sotto in descrizione metterò il link. Il fabbisogno quotidiano di calcio è stabilito dai LARN. I LARN sono i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione umana e sono stati stilati nel 2014 dalla SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana. Per quanto riguarda il calcio, i LARM chiedono 1000 mg al giorno, un po' di più per gli adolescenti e gli over 75, un po' di meno per i bambini sotto gli 11 anni, in ogni caso più o meno 1000. Andiamo quindi a vedere la classifica dei 5 alimenti più ricchi di calcio. Al quinto posto troviamo i fichi secchi, con 186 mg su 100 g di prodotto. I fichi secchi sono un prodotto particolare perché sono frutta essiccata. Questo che cosa vuol dire? Se prendiamo il fico normale, eh, 100 g sono circa 1, forse due fichi. Eh, se invece li essicchiamo, togliamo quindi l'acqua, il singolo fico pesa molto di meno. Quindi per 100 g troviamo 5 o 6 fichi, quindi vuol dire che sì, assumiamo più calcio, però assumiamo anche molto più zucchero. Bisogna stare attenti quindi a non esagerare con questo prodotto. Al quarto posto troviamo le vongole, alimenti molto ricchi di minerali. Eh, troviamo infatti abbondanti il sodio, il potassio, ma anche il calcio con 219 mg su 100 g di prodotto. Eh, siccome le vongole sono alimenti abbastanza poveri di calorie soprattutto dalle proteine sono effettivamente una buona scelta da mettere nel piatto per quanto riguarda le fonti di calcio al terzo posto troviamo le mandorle con 240 mg su 100 g di prodotto ovviamente come tutta la frutta secca eh, è grassa quindi non si può esagerare con, la, con le mandorle ma come tutta la frutta secca è una miniera di minerali quindi un'ottima fonte, sì, abbiamo detto, di calcio, ma anche di potassio e di fosforo. Quindi è vero, non si può esagerare, ma una manciata di mandorle al giorno non può fare che bene. Al secondo posto troviamo la soia, con 257 mg di calcio su 100 g di prodotto. La soia è un alimento spesso visto con sospetto dagli italiani, ma è un peccato perché è un... Alimento estremamente nutriente, basti pensare che è uno dei pochi alimenti vegetali a, eh, ad apportare tutto lo spettro amminocidico di cui abbiamo bisogno. E inoltre è molto ricca di calcio, abbiamo detto, ma anche di altri minerali, quindi è un peccato non mangiarla spesso, è consigliatissima. Al primo posto, con 309 mg di calcio per 100 g di prodotto, troviamo sorprendentemente la rucola rughetta a seconda dei dialetti questo è un alimento estremamente sottovalutato in realtà ehm, è a parte essendo una verdura eh, consumata cruda è liberamente consumabile anche in caso di dieta ipocalorica quindi apporta pochissime calorie inoltre è molto ricca di calcio come abbiamo già detto ma anche di ferro e di potassio quindi è molto importante ed è molto utile per la nostra salute consiglio ovviamente di non trascurarla Bene, questi erano secondo me i 5 alimenti più utili per avere una fonte sicura di calcio, al di là dei latticini. A questi però vorrei aggiungere una postilla. Esiste un elemento che è estremamente sottovalutato, forse il più sottovalutato di tutti nella nostra alimentazione, che è l'acqua. Alcuni tipi d'acqua sono molto ricchi di calcio. Generalmente si tratta di acque con residuo fisso superiore a 500 mg per litro, eh, spesso intorno a 900 1000 si tratta di acque cosiddette acque calciche e eh, si chiamano acque calciche quelle che apportano 150 mg di calcio o più per litro. Possiamo arrivare ad averne anche 300 o 400. Questo vuol dire che con un litro e mezzo o due di acqua al giorno possiamo raggiungere quasi completamente il nostro fabbisogno quotidiano. Quindi è molto facile con gli alimenti raggiungere quei famosi mille di cui parlavamo prima non trascuriamo l'acqua, scegliere l'acqua giusta potrebbe essere molto importante da questo punto di vista. Consiglio personalmente di andare a leggere l'etichetta e vedere effettivamente se l'acqua che stiamo comprando è ricca di calcio oppure no. Bene, questo è tutto, eh, scrivetemi pure qui sotto i vostri commenti quello che ne pensate, eh, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!